per 10 eh, minuti però mi sono dimenticato di avviare la registrazione quindi siamo a 4 minuti beh se di fatto che ho preso una tesla vabbè perché da 85 mila euro un bel monitor e un bel mac pro per un totale di quanto ah, bello aspetta eh. come vi dico poi andiamo sul sito di apple voglio prendere un'altra cosetta, ovviamente obbligatoria proprio un bel iPhone, un 14 Pro Max. Mancano adesso solo 3 minuti, 3 minuti e 3 secondi 2. Direi di prenderci un 14. Costerà un botto, però. 2 minuti ancora, ok. Ok. Poi direi di prendermi anche un bel computer, quindi, cioè il computer l'abbiamo preso però manca il monitor quindi ma te lo fai mancare senza premuta e 2000 euro sono già partiti perché tanto abbiamo soldi infiniti quindi. no che i pagamenti mensili senza polcare no oh no no no chi senza polcare con furto e smarrimento eh aggiungi e poi direi di fare un abbonamento di andare a vedere un abbonamento www.apple.com. sempre farei eh, Apple One non so se sapete cos'è eh, onni Apple lì, qua. e qua ci dovrebbe essere anche Apple One only Apple pa, pa, pa, pa, pa. Apple One è tutti sono tutti questi servizi questo, questo. però in uno l'apple card la vorrei un botto però e eh, vabbè però non c'è quindi direi di mm -hmm. fare dire? ah, pe -pe -pe. un apple watch ultra ora che mi è venuto in mente apple watch ultra studio apple watch ultra allora ah, no, battery life 36 ore si sa che sei l'orologio migliore tutto l'anno tanto poi con giampisti i problemi non ci sono e ok abbiamo preso il nostro bellissimo quasi completo il nostro orologio in quanto polso piccolo non me lo fa cambiare ah no questo qua è small perché ce l'ho piccolo un millimetro sarà il mio posto un piccolo però lo voglio regalare a qualcuno perché non si è no però non cambia il prezzo quindi ok poi voglio anche comprarvi manco no pochissimo www punto e vabbè non c'è tempo www punto ci provo Vodafone un che è a Vodafone vodafone.com, 8 secondi manca. Devo subito andare 5 secondi. Carica landmore durezza. Eh, no, e questa qua? No, e questa qua è andata. Allora, ora facciamo il calcolo. Aspettate che prendo. La calcolatrice dell'iPhone questo ah, 85.000 85 819 più non c'è voglia di fare il calcolo però sapete che io so fare i calcoli allora poi direi di passare subito questo 2139 più eh, qua qua dell'orologio 7 ehm, no eh, aspetta queste qua sono in dollari eh, aspetta, 799 dollari in euro eccolo qua 803 euro 93 più 803 euro 90 93 83 93, 93 più adesso questo 54.000 940 eh, 5 400 9 5 4 9 4 7 virgola e eh no questi qua sono in doll 5 9 7 4 9 4 7 98 digiro no 897 mi totti mi 55 ok mm, che palle Cinque più cinquantacinque. Mm, cinquantacinque. Mila cinquantanove. Che fa cento quattroquattro. euro. Virgola cinquantadue centesimi. Vi faccio lo screen. E eh, per chi? riuscirà no scherzo me lo metterò alla fine del video no scherzo boh, vedo se riesco lo farò ciao iscrivetevi